alla fine se tu ci rifletti è semplicissimo se ci rifletti cose brutte capitano ogni secondo in ogni posto del mondo anche nel mio paesino di me di dietro abitanti posso chiederti qual è? Eh, si chiama Lugara che è a 30 km a sud di Verona ok eh, io stanotte sono andato i ladri a casa dei, dei nostri amici eh, magari la settimana fa adesso non mi ricordo qualcuno è stato ha salito non lo so allora, se tu ascolti le cose cattive, le cose brutte che qualcuno ti racconta, non vorresti neanche più uscire di casa? Certo, certo, le cose brutte accadono ovunque, anche le cose belle accadono ovunque. E allora bisogna concentrarci su, co su ciò che, che per noi è importante, per noi è importante il buono che c'è. Allora io giro pensando al buono e in automatico la mia mente mi permetterà di incontrare le persone che la pensano nella stessa maniera. Questa non è una teoria vasta mia, questo qua viene spiegato dalla. come si chiama? dalla. Fisica quantistica. Esattamente, esattamente. Mm. Racconto che il nostro pensiero influenza ciò che ci accade e e che dobbiamo essere positivi perché teniamo noi le, gente, le persone positive spesso la gente che per fare questo ci vuole fede in realtà ci sono delle leggi fisiche che magari non siamo ancora riusciti a spiegare completamente mm -hmm. magari sì però pochi le conoscono però tutto questo è descritto dalla... ci sono delle regole mm -hmm. eh, non è fede ci sono proprio delle regole io l'ho sperimentato sulla mia pelle in due anni e mezzo di viaggio ok